della città di reggio e che farà da cornice a questi tre giorni che accompagnano l'iniziativa a cui avete dato adesione e il fatto che siate qua in tanti credo che sta nella, nelle aspettative nel desiderio nella voglia di partecipare e di poter assistere e ascoltare interloquire con i protagonisti del dibattito politico del nostro partito Io ho il compito di darvi ovviamente il benvenuto, di augurare buon lavoro a tutti coloro che si stanno eh, alternando si alterneranno soprattutto eh, in questi tre giorni. Vedo che stanno arrivando gli ospiti e quindi cercherò veramente di tenerla cortissimo perché sono loro i protagonisti e siete tutti qua per ascoltare, ascoltare quello che verrà eh, raccontato, il dibattito che si svilupperà. Eh, credo che ne abbiamo tutti quanti molto bisogno. Questo nostro partito ha profondamente bisogno di occasioni, di riflessioni, di dibattito e di confronto. Eh, voi che siete qua avrete sicuramente tante aspettative e soprattutto coloro che hanno lavorato per organizzare questo appuntamento credo che l'hanno fatto con lo spirito di portare un contributo alla discussione e alla riflessione. Le occasioni ce le abbiamo, dobbiamo sfruttarle al meglio. Poi Convinzioni, ognuno di noi prenderà le decisioni si schiererà eventualmente quando sarà il momento ma abbiamo bisogno di non schierarci o perlomeno abbiamo bisogno di non dividerci su un aspetto che è quello della passione per la politica il desiderio di sentirci protagonisti e soprattutto di trovare il modo di poter far sentire la nostra voce, la nostra opinione e di sapere di contare per il nostro partito che è il partito democratico e soprattutto di poter contare per il nostro Paese, per l'utilità in questa delicatissima fase politica. Se siamo qua, lo siamo per ascoltare i relatori di questa sera, quindi si stanno avvicinando e io gli do di nuovo il benvenuto. Io mi siederò fra il pubblico ad ascoltare da militante del Partito Democratico, non solo da segretario provinciale di questo partito, ognuno, ognuno, tutti coloro che saranno qua diranno quello che gli pare, diranno quello che pensano. Io mi sento di dire quello che mi aspetto da questo dibattito. Che si parli tanto, tantissimo di politica, si parli tantissimo del nostro Paese, se è possibile che non si parli di regole. Grazie. Ringraziamo il segretario Ferrari benvenuto a Fabrizio Barca